Prendersi cura della tua casa è un lavoro, ma chi si prende cura di te? Se ti occupi a tempo pieno della tua casa, INAIL ti tutela con l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di infortunio domestico. Costa solo 2 euro al mese, se il reddito è basso è gratuita e adesso copre anche gli incidenti meno gravi. Assicurati entro il 31 gennaio 2020. Vai su INAIL.it INAIL, la persona al centro del nostro impegno.